Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Stavo riflettendo sul fatto che io vi ho insegnato ad utilizzare Premiere per montare video e stavo riflettendo sul fatto che ci siamo concentrati sempre sul, sul come si monta un video cioè su come si taglia un video, si sposta un video, si, come si, si, si croppa, si mettono effetti come si esporta, come si renderizza, come si importa, come si impacchetta come si cambia il colore, come si mettono i titoli, come si mette la grafica, eh, come si usa After Effects per mettere la grafica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma abbiamo parlato pochissimo dell'audio. Ed è un male, è un male perché se voi andate online visitando qualsiasi sito di informazione, che può essere il Corriere della Sera, che può essere il Fatto Quotidiano, che può essere il Foglio, che può essere Libero, che può essere... Che può essere... Repubblica, trovate dei video magari che sono bellissimi da 10 eh, lode, alto valore giornalistico, girati con delle camere fighissime, fuochi contro fuochi, tagliati, montati perfettamente. E poi, però, quando ascoltate l'audio dite: Peccato, se l'audio fosse stato perfetto era una clip perfetta. Invece, purtroppo, spesso per fretta, spesso per disattenzione si cade proprio sulla parte audio di una clip ed è un peccato perché se ci pensate bene l'audio costituisce il 50% di un video okay? quando andate al cinema e guardate un film mettetevi i tappi alle, ore alle orecchie no? lo guardate e dite bellissimo però non... senza audio non è la stessa cosa oppure prendete un film di paura tipo Hit Oh, non so, un film che vi spaventa, dai. Qual è un film che vi spaventa? La casa, se siete un po' anziani vi ricordate della casa, o oh, Nightmare, un film dell'orrore. Ecco, metteteci sotto un pianoforte stile ragtime, tan, tan, tan, tan, tan, stile anni 20. Cambia tutto, no? Questa è dimostrazione del fatto che l'audio in una clip video è fondamentale. E noi nel corso di montaggio video con Adobe Premiere Pro abbiamo parlato di come si monta dedicando poco appena il 10% forse al, al montaggio del suono e questa è colpa mia perché ovviamente eh, anche io non ho dato la giusta importanza a questo aspetto della creazione di contenuti multimediali questa sera o meglio quest'oggi non dico che recuperiamo perché servirebbe un corso solo per il montaggio dell'audio e non lo farò adesso però voglio mostrarvi che cosa significa sonorizzare una clip video e quanto sia importante dare il giusto valore al suono di una clip video. Con una premessa, la clip che vedrete è una clip brutta, montata male, in fretta e in furia e anche l'audio che sentirete non è proprio dei migliori però è di aiuto per capire quanto una sonorizzazione, quindi dare il suono a delle immagini che magari il suono non lo hanno possa essere di aiuto e cambiare completamente il destino eh, di un oggetto multimediale, come piace definirli, definirli a me. Prima di andare a vedere la clip video... Notate il cappello che ormai sto portando quasi come fosse un portafortuna Perché da quando ho questo cappello vi state iscrivendo di più a questo canale YouTube Qua sta il bottone, qua, mi pare sia qua eh, E state commentando per insultare il cappello Quindi io vi ringrazio, continuate a commentare questi video insultando il cappello Perché porta, porta bene Vai andiamo su Premiere Pro questa è la timeline della clip brutta di cui vi stavo parlando. Eh, ve la mostro un pochettino meglio, ingrandiamo. Come avrete sicuramente imparato nel corso di montaggio video con Premiere Pro, le timeline sono divise sempre in due parti, la parte dedicata al video e, o meglio, dedicata al video e la parte dedicata all'audio. Eh, dicevo, non andiamo troppo nel dettaglio oggi, magari faremo un corso ad occhio. Voglio mostrarvi questa clip però, senza audio, quindi così com'è con le immagini senza dare eh, alcun commento sonoro a quello che eh, sono le clip video che ho messo una dietro l'altra lo guardiamo, è un, uh, un tentativo di creare un video per halloween miseramente naufragato e quindi ovviamente state vedendo quello che è una bozza di un video che sarebbe poi dovuto uscire per fine ottobre ma che poi ho lasciato morire miseramente, però ecco, l'intento qual era? Era creare forse un po' di suspense, creare un po' un'atmosfera cupa e adatta a un periodo dove l'horror la fa da, da padrone, ok? E di per sé non è niente di, di eccezionale, sono delle immagini che si susseguono l'una dopo l'altra, c'è cioè una foresta, eh, c'è un, un, un, un, sì, un, delle montagne, una foresta, un ospedale con delle luci che, che, che sono un po' a intermittenza, che flickerano, un laboratorio, quindi un ospedale, un laboratorio eh, e delle immagini che sembrano prese da The Blair Witch Project ma non, non, non, è, non è così. E c'è un, un, un, un grafico che evidenzia il battito di un cuore. Okay. Quindi tante cose che tra loro forse c'entrano poco, ma che messe insieme potrebbero avere un loro senso. Io nel montare questa clip ho utilizzato delle transizioni video, quindi non solo dissolvenze, ma per esempio se guardate ho aperto il video con bam, un effetto particolare che si chiama RGB Shift. Vedete che l'immagine ha i colori leggermente shiftati, no? oltre a partire con un, con un quasi flash bianco. Quasi. Bam. Eh, chiaramente c'è il, il titolo Ho inserito altri RGB shift Evidenti e meno evidenti come in questo caso eh, Eccolo qui Una transizione eh, di solvenza per passare nella scena dell'ospedale Ho enfatizzato un pochettino i colori Per dare un, un effetto quasi ansiogeno Tipo da sogno okay? Siamo passati con dei flash bianchi bam bam dentro un ospedale o un laboratorio o quello che preferite voi non è importante e poi abbiamo preso una, uh, alcune sequenze eh, diciamo misteriose eh, messe una dietro l'altra a concludere poi il video con il logo che va a chiudere perché vi ho fatto vedere come è stato creato questo video perché noi possiamo giocare con il suono per dare uh, una veste sonora a queste clip Okay? ora non voglio farvi vedere questa clip con eh, la musica perché sarebbe troppo semplice no? metterci una, una, una colonna sonora angosciante come può essere quella che io ho inserito poi magari ve la farò anche sentire però voglio concentrarmi su quella che è la, la componente acustica no? la sonorizzazione vera e propria vi faccio un esempio prima di farvi vedere com'è il risultato finale con la, la sonorizzazione Qui ci troviamo in un ospedale o in un corridoio con le luci che eh, non funzionano bene e ho pensato di inserire dentro eh, l'effetto proprio delle luci che eh, sono rovinate, che fanno quel ronzio tipico dei, dei neon che, che flickerano, no? E ascoltate già come cambia la cosa. Ok? Questo si intende per sonorizzare, dare un suono alle immagini che stiamo vedendo. Oppure, siamo nel laboratorio, questo operatore sta lavorando a qualcosa, potrebbe essere qualunque cosa, una centrifuga o qualunque ingegno presente nel in laboratorio e abbiamo dato un suono a questa clip video. Ok? Chiaramente avrei potuto mettere qualunque cosa, eh, perché qui non, siamo, non sappiamo cosa sta facendo. Potevamo mettere un ronzio che magari stava, non so, friggendo qualcosa in quello che sembra un forno a microonde. Non è importante, è importante poi in realtà quello che voi volete far intendere a chi guarda. Se io metto questo suono ripetitivo, ecco, magari possiamo far credere a chi guarda che qui dentro ci sia qualcosa che magari ruotando no, genera questo, questo effetto. La scena successiva ho chiaramente messo un cuore in sottofondo perché c'era qui il, il grafico del, del battito cardiaco quindi era abbastanza ovvio mettere un cuore oltre ad un tappeto di suoni eh, che aumentasse il senso di ansia e di angoscia. Ascoltate. Oh, notate come io abbia cercato di far andare in sincrono il battito del cuore con... Questo momento no? Ok, si può fare meglio, ci si può lavorare e poi chiaramente a chiudere sale ancora il tappeto e il cuore dissolve e tutto poi va a morire così. Oh, chiaramente questa è la sonorizzazione più elementare, si può fare molto meglio e si può aggiungere una, una colonna sonora, quella che state per ascoltare è tratta da Anomalie e l'Italia Occulta, un progetto che prima o poi spero di potervi far vedere, saluto a tal proposito il GIAP e mi perdoneranno se ancora non ci sono novità sul progetto anomalie andate a cercare cos'è anomalie l'italia occulta su, su youtube o su, su instagram e su facebook e vedete di cosa sto parlando ma non è importante è importante che adesso accendiamo anche la traccia della colonna sonora e vediamo come questa clip adesso si sia trasformata in qualcosa che ha una sua veste sonora, non dico una bella veste sonora ma quantomeno ha una veste sonora, guardiamo Ok, si può fare meglio? Certo che si può fare meglio, si deve fare meglio. Tutto sta nell'idea che avete e nella capacità che avete di crearli da voi i suoni o di andarli a cercare online. Come si fanno a creare i suoni? Beh, può sembrare difficile, ma pensateci bene. In realtà fare dei suoni poi non è così complicato, serve solo un po' di fantasia. Per esempio, io qui ho una bustina con un, avvolta in, una plastica sostanzialmente, la metto vicino al microfono. E può diventare praticamente qualunque cosa. Non so, ho un accendino, voglio rubare il suono dell'accendino che si accende, lo registro e può diventare un mio suono. Andate per strada e camminate, prendete un microfono, registrate i vostri passi, può diventare un suono. Questo è un modo molto divertente anche per creare le proprie librerie sonore in autonomia e magari faremo qualche lezione, qualche corso, qualche tutorial anche su questo argomento perché è molto interessante il lavoro del rumorista è un lavoro ovviamente complicato io lo sto banalizzando tantissimo servono es esperienza e conoscenza anche di come funzionano le tecniche per riprendere il suono e non è affatto scontato e non è affatto banale ricordo che in Matrix quando dovevano fare il suono dei colpi no quando si prendevano a pugni e nel film si sentono proprio quei rumori di, di colpo pum pum ecco cosa facevano i rumoristi per riprodurre quel suono prendevano dei pezzi di carne sapete quelli che si trovano nei macell dai macellai prendevano delle mazze da baseball e Pam colpivano forte e registravano il rumore del colpo della mazza da baseball sull'animale eh, sul, sulla, sull morto. Non me ne vogliono i rumoristi, ma eh, quello è. è eh, non me ne vogliono gli animalisti, noi rumoristi. Gli animalisti, ma questo è quello che è successo. E hanno così poi chiaramente registrato e creato l'effetto dei colpi no, su, sulla pelle durante, durante Matrix. Eh, ma si potrebbero fare migliaia di esempi, per il Signore degli Anelli, nella scena dei teschi che cadono quando la compagnia o meglio quello che rimane dalla compagnia in realtà credo che fossero solo aragorn e non ricordo chi altro in questo momento andarono nel regno dei morti e c'è una valanga di teschi che cadono tutti addosso ad aragorn ecco il rumore che si sente sono noci noci fatte cadere in grande quantità e rallentate chiaramente poi lavorato l'effetto va lavorato davano la sensazione di un'enorme valanga di teschi che, che cadeva chiaramente il lavoro del rumorista è molto complicato e quello che abbiamo fatto questa sera è un, un esempio veramente semplice e stupido, no? per farvi vedere quanto possa poi anche essere divertente dare un suono ad una clip video se non vi va di crearvi la vostra libreria o non avete un microfono per registrare adeguatamente dei suoni non vi preoccupate perché online potete trovare delle risorse anche gratuite eh, a cui attingere per, eh, per prendere un po di suoni uno dei siti che io vi consiglio di visitare il link lo metto nella descrizione di questo video ma se ne conoscete altri commentate e aggiungeteli eh, qui sotto a questo video eh, dicevo, uno dei siti che offrono suoni gratuiti, anche prodotti dagli utenti, è Freesound. Ovviamente guardate sempre bene la licenza prima di utilizzare questi suoni. Se sono suoni che servono per voi vanno più che bene, non dovete chiedere permesso, dovete solo registrarvi gratuitamente a questo sito. Ma se dovete utilizzare questi suoni per un progetto, assicuratevi sempre che la licenza ve lo consenta. Detto questo, se cercate la parola chiave, ecco ve la faccio vedere perché non so... No, ecco, transition, sì, ok, ma se cercate, vediamo se mi ricordo, swash, guardate come sbaglio, eh. perché non la ricordo mai, sì, swash, ok, trovate una serie di effetti carini, eh, utili per per esempio, um, utili nelle transizioni, vi faccio ascoltare un esempio. Ok, queste sono swash, transizioni Ok, quello è un esempio Oppure Ok eh, Sono suoni che possono essere utili Quando si deve per esempio sottolineare una transizione Oppure cercate rain Rain chiaramente vi darà l'effetto della pioggia Ok, poco chiara, cerchiamone un altro cerchiamo per esempio un tuono come si dice tuono in inglese se non ricordate cercate traduzione su google cercate la parola tuono lo faccio per non fare figuracce chiaramente non dall'inglese all'italiano ma dall'italiano all'inglese thunder ok anche per, la, per, la, per lo spelling corretto cercate la parola thunder qui in questo sito e trovate delle cose fantastiche per esempio Okay, se dovete sonorizzare una clip che prevede della pioggia e dei tuoni, magari potete mettere insieme l'effetto della pioggia, l'effetto del tuono e creare. Ok, capito? Qualcosa di, di entusiasmante. Poi sta a voi alla vostra, alla vostra fantasia. Cerchiamo per esempio Fire per fuoco. Ok, vediamo cosa esce fuori. Okay, magari vi trovate a dover sonorizzare una scena eh, di alcune persone che sono sedute attorno a un fuoco e questi suoni possono aiutarvi ok sicuramente vi aiutano o oh, per cortesia evitate di cercare eh, suoni a, a, a un basso sample rate lavorate sempre al sample rate più alto possibile Così come anche la profondità dei beat, evitate di utilizzare, se possibile, beat, rate, beat depth bassi. Okay? Più, alto è la, più alta è la profondità dei beat, meglio è anche per la post-produzione. Ora non, non, non entriamo nel dettaglio. In altre parole, cercate sempre la qualità migliore possibile. Anche l'uso dei canali, no? ci sono dei clip mono, clip stereo ma clip anche con quattro o sei canali possono essere di aiuto se volete creare per esempio un suono quadrifonico, no? per esempio che vada su quattro eh, casse, due davanti e due dietro. Ora vediamo se qui, non credo si senta più di tanto, ma vediamo cosa anzi sicuramente stiamo trasmettendo in, in stereo, quindi chiaramente non ce ne accorgiamo, ma se io andassi a scaricare questa clip ok? che dovrebbe avere 4 addirittura o 6 canali, adesso non ricordo. E la vado a vedere in Premiere Pro. Vediamo qual è quella che abbiamo appena importato. Allora, eccola qua. Guardate, questa clip ha 4 canali audio. Ok, poi in realtà 2 mi sa che sono vuoti, però per dirvi che potete trovare su questo sito Uh, ecco qui era spenta potete trovare su questo sito veramente tanto materiale più o meno gratuito ripeto perché comunque le licenze poi sono specificate uh, accanto a ciascun nome e vi viene spiegato se potete utilizzare la clip uh, solo per un uso non commerciale o un uso commerciale il link a questo sito ripeto ve lo metto nei, nei commenti quindi nella descrizione quindi non vi preoccupate free sound si chiama cercatelo comunque su google e sicuramente lo troverete eccoci questa non voleva essere una lezione esaustiva sull'argomento sonorizzazione so già che qualcuno metterà un non mi piace ah, ma io cercavo qualcos'altro speravo che ci insegnasse a sonorizzare eh sì eh, se qualcuno vi insegna a sonorizzare in 15 minuti fatemelo conoscere perché voglio, voglio imparare anch'io come si fa in 15 minuti era una veloce introduzione a un argomento che in realtà è molto più complesso di così e merita molto più tempo di quanto noi ne abbiamo dedicato questa sera o quest'oggi che comunque è già, è già abbastanza. Se volete imparare però ad utilizzare Premiere Pro oltre al corso gratuito che trovate ancora qui su questo canale YouTube sto organizzando delle classi ad un numero ristretto di persone a pagamento in cui ci concentreremo ad imparare Premiere in maniera live ed interattiva. Quindi in altre parole qui su YouTube ci sono i tutorial gratuiti e c'è praticamente tutto. Però per chi volesse imparare meglio ad utilizzare Premiere può partecipare a questo corso online che sto organizzando su Skype o su Zoom in cui in maniera interattiva condividendo gli schermi cercherò di seguire personalmente l'apprendimento di chi vorrà ad utilizzare eh, Premiere Premier Pro. Il corso costerà eh, 350 euro. non è proprio troppo economico ma nemmeno troppo, eh, troppo costoso, paragonato ad altri corsi che ho visto online in giro che costano molto molto di più, quindi diciamo, è una via di mezzo. 20 ore di corso dedicato a Premiere Pro dalle basi ai concetti avanzati. Lo faremo qui online, su Skype o su Zoom. Molto probabilmente il mercoledì e il venerdì sera o il mercoledì e il sabato mattina. Se volete pre-registrarvi al corso scrivetemi una email ad info Fabianbrosi.it o venite sul sito Fabianbrosi.it nel menu in alto a tendina c'è il link al corso online di montaggio video con Premiere Pro e lì ci sono tutte le informazioni che vi sto dando in questo momento. Se avete voglia cercatemi su Facebook, cercate la pagina Fabio Ambrosi, sono presente anche su Instagram, anche lì cercate Fabio Ambrosi, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto a questo canale YouTube, mettete un like, commentate, condividete, grazie e al prossimo video tutorial. Ciao!